e dunque, adesso che facciamo adesso che facciamo sì, sì. adesso che anche adesso che facciamo sì, sì. adesso che sì. facciamo? No, no, adesso mm. che qui adesso che facciamo adesso che facciamo adesso che premio adesso che facciamo adesso che facciamo adesso che facciamo adesso che facciamo quarto premio di giornalismo e quinto premio di giornalismo, non tutti 25 premi di giornalismo. Io faccio, faccio subito una rapida carrellata. Quinto premio e quarto premio di giornalismo l'ha vinto Luciana Capese. Ah, grazie. Eh, grazie. grazie è il mio modo pure come dire di soddisfazione di conoscerla da vicino è... anche se ci siamo eh, conosciuti eh, telefonicamente la... sì. non riesco a dirmi, non vado, tu tipo, be, dire che del mi ma come serato ufficiale ho voluto presenziare come dire in forma elegante bravissimo, giustamente insomma sono una lunga consuetudine di iscritti tuoi di partecipazione al premio eccetera questo è il quinto premio del sì. giornalismo, e questo è il quarto premio. Grazie. Ci eh, spiegherà un po' come fa parte okay. della nostra associazione. Okay. Io facendo il focus, di, io facendo il focus della di questa serata vorrei dire che ormai l'associazione di La Ischia, presieduta dal presidente onoratissimo Bruno Mancini a quell'impeating veramente internazionale a livello cultura perché abbiamo notato che oltre diciamo, il primo anno, il secondo e il terzo ormai quanto ha detto? 11 anni 11 anni quindi ha preso piede questa forma culturale internazionale dove ognuno di noi facendo sempre in gruppo tutti quanti manifestiamo e, e, e citiamo diciamo, le nostre sensazioni più interiori sia a livello cultura, sia a livello storia, sia a livello poetico, sia a livello come la Petrarca, pure che magari a livello arti grafiche e non solo a livello scrittura, quindi diciamo a livello completo. E io di questo ne sono veramente molto onorata di ricevere questi premi di cui ringrazio pure il direttore Gaetano Di Meglio, direttore del, del giornale il, il Dispari, la, eh, la direttrice della. Eh, della casa editrice Maria Piaciaghi che non è potuta venire è perché c'è un bambino malato purtroppo, l'ha no, Ma chiamato io eh, eh. il 39 yes. eh, Daniele Aboukalfa per quanto riguarda l'Algeria quindi tante voi tutti che siete qua insieme a me a gioire insomma di questo premio questi premi anzi importanti di cui soddisfatta eh, cerchiamo di mantenere questo pregio alta, la bandiera, come dire, della cultura e della nostra associazione, cara a tutti quanti e perché no, cara pure a tutto il mondo perché quando uno va a livello, come dire, a manifestare, a palenzare eh, la storia, anche io ho voluto eh, portare sia quanto diceva pure Angela Maria Tiberi, e nella, nel libro antolo, nel volume antologico eh, Napoli è un belico del mondo ho fatto un bel rilievo di tutta la storia mm -hmm. possibilmente diciamo sia un po' antica sia a livello dei giorni nostri per quanto riguarda Napoli Napoli città diciamo storica di cui le sono onorata perché ha, pre ha prestato servizio mio marito all'università di Napoli lo voglio ricordare qua perché è venuta a mancare sei mesi fa quindi il mio primo lo voglio dedicare a mio marito, perché oltre vent'anni fa insomma, era da stasera doveva essere parte a mia famiglia che mi hanno sempre insomma, accompagnato, dove sono andata, e quindi la cultura, è come diciamo, greca il mondo e la, la città di Napoli, come dire, dà quel, eh, quella voglia pure di andare a trovare i napoletani, la città, la sua arte, la sua cultura perché non è veramente Napoli nella città, nella nazione italiana, ma è nel mondo, perché Napoli è città del mondo. E quindi ospita il mio cuore e il vostro tutti quanti, fu da Napoli, perché è una bellissima città, insomma, meritevole di grandi fregi. Quindi manteniamo questo fregio tutti quanti insieme per la cultura. È una grazie, grazie, grazie a tutti quanti. Okay a voi e vorrei ringraziare la bellissima Chiara Pavoli sempre gentilissima e ospitale e molto professionale che fa studio 4 <ride> grazie grazie di cuore a tutti voi grazie